Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale io sono Maxi e questo è un tutorial per tutte quelle persone che magari hanno appena cominciato a giocare al DTA per modificare una LG retro custom e per poter, diciamo, avere il massimo del rendimento quando si fa un glitch allora, in primis, questa LG RH8 semplice la potete comprare sia da Bennis che eh, il leggendario Motorsport è la stessa auto e la potete comprare a costo zero se siete iscritti al social club Roxar altrimenti mi sembra che la pagate o 83.000 o 93.000 se non avete eh, l'iscrizione al social club di Roxar quindi vi consiglio di fare l'iscrizione tutte le auto che avete appena visto sono tutte auto che si possono glitchare il resto, quelle che non mostro in questo video, non si possono clicciare ragazzi o meglio si possono clicciare ma non serve un cazzo clicciare partiamo col video ragazzi allora innanzitutto eh, per prima cosa facciamo la prima modifica ragazzi che ci costa 800 e passamila e come diciamo per tutte le modifiche dovremmo procedere in linea di massima con tutte le modifiche che costano di più ragazzi penso molti di voi lo sapranno, altri magari non lo sanno e questo tutorial mi è stato richiesto molto gentilmente e ho deciso di farlo quindi eh, come ho già detto mh, vedete che comunque io metto tutte le modifiche più costose che ci sono al bennis e quindi vado a mettere qualunque cosa in questo caso non mi preoccupo dell'estetica ma mi preoccupo dei costi ragazzi quindi quanto maggiore sarà il costo di un pezzo quanto il gioco pagherà allora eh, il gioco in pratica che cosa fa? ci paga il prezzo delle modifiche non ci paga il prezzo dell'auto ma non perché questa auto costa zero ma perché comunque sia in qualunque caso anche se quest'auto costasse 3 milioni, il gioco comunque paga il prezzo delle modifiche quindi mi raccomando sempre duplicate auto di bennis ovviamente è chiaro e se voi duplicate un x80 Pro, non ve la paga 2 milioni e rotti perché è un x80 Pro. no, vi pagherà le modifiche se ve le pagherà perché ultimamente c'è un blocco, che sarebbe il blocco dei 50.000 e se un'auto è superiore al valore di 50.000 non potremo venderla allo Santos scasso, ma quindi la daremo sui denti spero che questa cosa sia abbastanza chiara per tutti lo stesso discorso vale per le deluxo, vale per le oppressor e per qualunque altro tipo di veicolo tutti i veicoli che sono da Bennis si possono vendere ragazzi, mi raccomando, tutti quanti i veicoli di Bennis, potete modificarli e venderli quindi a questo punto mh, andremo a finire di modificare il veicolo, come state vedendo io continuo a mettere sempre pezzi eh, molto costosi, più costosi che ci sono, quindi fate bene attenzione a mettere tutti quanti i pezzi più costosi anche se esteticamente magari vi fanno schifo metteteli comunque perché eh, avremo il massimo rendimento dall'auto allora eh, per quelli che hanno per esempio l'account moddato non hanno la disponibilità dei cerchi cromati come nel mio caso io eh, diciamo, ho i cerchi cromati sbloccati ho moddato o comunque che magari hanno già sbloccato tutti quanti i cerchi cromati e li hanno a costo zero ragazzi l'auto andrà a pagare un pochino di meno ovviamente perché non avrete i cerchi cromati quelli più lussuosi cromati comunque sia e le cose che dobbiamo mettere che sono fondamentali sono la livrea alcuni non ci danno peso però per esempio la livrea questa è la più costosa e ci andrà a pagare un tot quella livrea. mi raccomando quando fate un'auto mettete sempre la targa personalizzata come nel mio caso io ho parecchie targhe parecchie ne ho 4-5 targhe personalizzate e quindi monto la targa personalizzata perché comunque ci consentirà di poter fare diciamo i glitch in maniera un pochino più sicura non è proprio sicura al 100% però è un pochino più sicura ragazzi perché eh, non avremo auto con targhe clone in caso eh, ci fosse un glitch che clona la stessa targa per capirci un glitch che non ci dà targhe pulite quindi andiamo a finire di modificare l'auto una cosa che volevo specificarvi ragazzi è che vi farò vedere che sto lasciando per ultimo ovviamente e quello che molti non sanno ragazzi è la verniciatura la verniciatura ragazzi voi potete mettere cromato potete mettere quello che cazzo vi pare, non conta nulla non conta assolutamente nulla ragazzi vedete io ho i cerchi cromati, ce l'ho tutti a zero quindi sono costretto a mettere un cerchio solo da Bennis perché questi qui Bennis Original costano di meno quindi andrei a mettere l'ultimo di solo da Bennis poi eh, alcuni per esempio quando vanno a scegliere il colore dei cerchioni eh, scegliete un colore che costa anche non so mille in più però comunque sia sono 500 in più che vi darà quando andrete a modificare anche qui tanti non ci fanno caso Mettete quella lì con la fascia bianca ragazzi Perché comunque è quella che paga di più Perché se vedete le altre pagano tutte di meno Mettete il fumo crew Le commenti proiettile. Tutte queste cose qui Il fumo crew è quello che paga di più Come comunque il neon color crew Allora quello che vi stavo dicendo io adesso vedete il prezzo di quest'auto ma eh, ripeto io ho questo prezzo uno perché non ho ancora messo i finestrini e due perché non ho diciamo i cerchi cromati disponibili però andiamo a vedere una cosa io per esempio voglio mettere un colore grew che tanti dicono ah metti il colore grew o il cromato perché paga di più vi faccio vedere questa cosa io metto il colore crew avete visto il prezzo prima lo metto in tutti e due i campi sia primario che secondario il colore crew e poi torniamo sul prezzo di vendita ragazzi e vi faccio vedere anzi mettiamo anche il perlescente un perlescente così alla cazzo perché tanto sono sicuro che il prezzo di vendita non cambierà e vi faccio vedere che il prezzo di vendita non cambia vedete il prezzo di vendita non è cambiato anche avendo applicato una verniciatura, quindi non sprecate soldi nel mettere verniciature perché il prezzo di vendita non cambia. Applichiamo i finestrini, torniamo sul prezzo di vendita ragazzi e vedete che ha cambiato leggermente. Questo è il mio prezzo massimo che io posso eh, modificare questa auto. Poi a seconda di quello che avete voi sbloccato potete fare delle modifiche, chi più chi meno alle vostre auto se avete comunque i cerchi cromatici che non li avete ancora sbloccati a questo punto potete diciamo approfittare di questa cosa detto questo, un saluto a tutti al prossimo video, ciao a tutti